Che cosa una donna può trovare in un corso KMG? Il problema dell'approccio alle donne eh, nasce dal fatto che molto spesso le donne, e per giusti motivi, hanno paura di allenarsi con gli uomini. Hanno paura non solo di quello che è un futuro fisico, ma hanno paura anche di rallentare la classe. Ecco, da questo punto di vista la Kramaga Global ha dei percorsi specifici. Ogni istruttore di base e poter far lavorare bene le donne in gruppi in cui ci sono anche uomini. Su che cos'è che puntiamo nella KPG rispetto alle donne nei nostri corsi di tramagà? Per far sì che le donne si sì lavorino anche tra di loro, ma soprattutto lavorino con gli uomini. Perché? Perché una donna che si abitua ad allenarsi anche con gli uomini avrà una sicurezza che non è paragonabile a quella di una donna che si allena solo con le donne. Allenarsi con gli uomini significa sapere, avere la certezza che quello che fai ha delle chance, Funziona davvero anche a differenza di stazza e di corporatura. E questo è gol, Uscire più sicure oltre che più allenate. E questo è tutto, dimmi che ne pensi, mi interessano soprattutto i commenti di voi donne? Scrivi i commenti qua sotto il video e se ti interessano questi video, se ti piace lo stile che utilizziamo, iscriviti a questo canale e clicca sulla campanellina in modo tale da essere sempre aggiornata o aggiornato ogni volta che carico un nuovo video. Niente! Io mi sono incasinato con il maschile e femminile, <ride> ma che non si capisca. Ciao, buona vita e buona parte. Mi la mia risata. Ti ma l'ho visto che...